Ringraziamo il Vice Ministro che sappiamo che adesso dovrà lasciarci e, e diamo la parola al Prefetto De Miro di Reggio Emilia con l'aspettativa anche la curiosità di sapere come vanno le vicende in Nord Italia da quando ormai si sa che anche in Nord Italia vi sono importanti ramificazioni della criminalità organizzata. E Salutiamo ovviamente il Ministro Orlando, che si è appena seduto. Prego. Buonasera, Prego. Ministro. Allora, io avrei voluto iniziare con un ringraziamento al Professor Fiandaca, che è, ha dato l'occasione, eh, con questo convegno, di parlare anche della prevenzione amministrativa, che è la cenerendola. Del, nel sistema delle misure di prevenzione. Non mi aspettavo la forte provocazione del professor Mazzamuto che veramente mi ha un po' tramortito in quanto, eh, in quanto eh, ha inizialmente messo addirittura in discussione la stessa diciamo, bontà dell'istituto o davvero la capacità dei prefetti di utilizzare no, l'istituto no, sì, no, no. siete sovraccaricati siamo sovraccaricati ma noi ce la facciamo Beh, insomma, l'abbiamo no, no. dimostrato in Emilia, in terre dove insomma eh, se è subito anche il terremoto abbiamo dimostrato eh, di, di poter reggere eh, la sfida del contrasto alle infiltrazioni mafiose. Io ehm, per questo ecco, eh, ho preparato, eh, forse credo di aver fatto bene, a, a mettere giù proprio le mie considerazioni eh, per iscritto in un documento che poi lascerò, in maniera tale da eh, ecco, essere... Eh, evidente qual è l'impegno di un prefetto a volte oscuro nell'azione di prevenzione amministrativa. Mi dispiace non avere accanto qui il prefetto di Palermo. Eh, oggi in indisposta eh, perché mi sarebbe, sarebbe stato interessante vedere un po' eh, come ecco, eh, si può, ci possono essere analogie tra eh, l'azione una realtà dove eh, la mafia è, è, è, diciamo, è cosa nostra è ormai un dato eh, assolutamente consolidato nella sua esistenza, nella sua capacità di infiltrazione rispetto all'esperienza di un prefetto che si muove in realtà dove ancora ecco, questa consapevolezza non è assolutamente piena. Quindi il mio intervento non scenderà nei dettagli del sistema normativo proprio della documentazione antimafia, ma come richiesto io parlerò proprio della mia esperienza di prefetto e delle eh, dell'evento di, di un prefetto che è chiamato ecco, a dare applicazione concreta a norme sempre più rigorose e in questo forse ha ragione il professore Mazzamuto ma in verità quelle norme che sembrano più eh, rigorose di fatto accrescendo anche i poteri di accertamento dei prefetti di fatto sono stati, sono stati il frutto di una stratificazione giurisprudenziale la vogliamo mettere così, dottrinaria, mettere così se vogliamo ecco, prendere a presito eh, le parole eh, del prefetto. Eh, del dottore Musolino eh, di Reggio Calabria. Quindi di fatto erano già poteri esercitati dal prefetto perché il potere è così ampiamente discrezionale eh, nell'individuare ecco, gli elementi eh, di prova eh, delle condizioni di pericolo eh, di infiltrazione dei mafiose che eh, eh, eh, anche l'attivizzazione delle fondi non è mai stata esaustiva e non lo è neanche adesso. Quindi nella mia relazione delineerò in particolare l'esperienza maturata proprio soltanto con riferimento al controllo antimafia e nell'esercizio del rilascio delle informazioni antimafia. Si tratta, e devo, devo, devo, devo sottolineare, che è un'attività da esercitare con competenza senza la quale nessuna previsione normativa, anche la più rigorosa, potrebbe rivelarsi davvero efficace ed è un potere iscrizionale che si deve utilizzare nei prefetti, sappiamo utilizzare con tanta eh, diciamo, eh, eh, capacità di approfondimento, di analisi ma anche consapevoli della delicatezza eh, dell'azione perché l'azione nel momento in cui eh, si andrà a definire con un provvedimento interdittivo eh, eh, ecco, eh, sappiamo bene che quell'azione potrà anche incidere in maniera Ampia sulla vita contrattuale delle imprese. Anzi, proprio perché in, quest in questi ultimi anni si è, eh, si è ehm, diciamo, determinata anche una maggiore ampiezza eh, degli effetti eh, del, de interdittivi nella vita ehm, contrattuale dell'imprenditore a seguito di provvedimenti ostativi dei prefetti. Ecco, mi corre obbligo a precisare che l'esperienza maturata nella città emiliana, nella quale sono prefetto dal 2009, ha presentato per me aspetti di novità perché portata avanti, stretta intesa, con gli alti prefetti dell'Emilia Romagna, con i quali sono state condivise nella sede della conferenza interprovinciale delle Autorità di pubblica sicurezza, convocata più volte dal prefetto di Bologna le preoccupazioni rispetto ad una sempre più evidente presenza di organizzazioni criminali mafiose nei rispettivi territori provinciali, con accentuazione in taluni dell'Andrangheta e della Camorra in tal altri. tutte comunque pacificamente conviventi in nome degli affari, si tratta di valutazioni e riflessioni maturate anche grazie al costruttivo contributo col procuratore della Repubblica presso la Direzione istituzionale antimafia di Bologna dottor Alfonso, a cui ufficio noi trasmettiamo le dell'Emilia Romagna, trasmettiamo i provvedimenti interdittivi. La prevenzione amministrativa richiede ovviamente la conoscenza dei fenomeni mafiosi e delle loro dinamiche criminali, del loro posizionamento delle organizzazioni fuori dalle regioni di origine e dei settori economici di maggior interesse speculativo. Quindi per chi come me conosceva soprattutto Cosa Nostra e la Camorra, avendo lavorato lunghi anni in Sicilia e per poco più di un anno in Campania, è stato importante prima approfondire lo studio di un'altra organizzazione criminale, l'Andrangheta, perché è molto presente in Emilia e a Reggio Emilia in particolare. L'Andrangheta, lo dico questo per, ovviamente per gli studenti che sono, che sono qui presenti, non certo per i, gli autorevoli ecco, professori, è, è stata definita dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa, istituita nella quindicesima legislatura, nella propria relazione approvata il 19 febbraio del 2008. Organizzazione criminale mafiosa liquida per la sua capacità di infiltrazione e sommersione, di diffusione e pervasività nella società e nell'economia. Una mafia che da rurale e selvaggio dei sequestri di persona è diventata l'organizzazione criminale più moderna, la più potente sul traffico di cocaina, quella capace di procurarsi e procurare micidiali armi da guerra e di distruzione, la più stabilmente radicata nelle regioni del centro-nord e del centro-nord del, centro del, nord del nord Italia, oltre che in numerosi paesi stranieri. A Reggio Emilia, questo lo dico perché, perché a Reggio Emilia si è delocalizzata la costa originaria di Cutro, oggi in provincia di Crotone. La più articolazione criminale, come riferito nella rilezione 2013 della Direzione Nazionale Antimafia, arriva sia in Lombardia, nelle province di Mandova, Cremona e Brescia e in Veneto, esprimendo sinergie con le colonie dei clan dei Casalesi da tempo presenti in Regione. La stessa relazione 2013, della Direzione nazionale antimafia, sottolinea l'attualità e l'importanza della informazione antimafia, rivelatesi strumento utile e dinamico per intercettare gli appetiti della mafia nel settore dei pubblici appalti. La Direzione Nazionale Antimafia esprime anche apprezzamento per l'attività provvedimentale dei prefetti emiliani. Scrivono i consiglieri Francesco Curcio e Roberto Pennisi che la più rilevante e tangibile presenza dell'andrangheta nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, al di là delle indagini della DDA, emerge anche dalla consistente attività preventiva svolta agli uffici territoriali del Governo attraverso misure interdittive, che hanno sempre superato il vaglio del giudice amministrativo ogni qualvolta abbiano formato oggetto di controllo di legittimità misure particolarmente efficaci in un territorio che colpito al terremoto si è attrezzato proprio allo scopo di prevenire le classiche infiltrazioni nei lavori che immancabilmente si sono presentate, pure precisando la DNA che le iniziative prefettizie nei modi consentiti hanno fruito degli esiti di attività investigative anche in corso di svolgimento e questo ecco, testimonia l'impegno la puntualità, la qualità di analisi che i prefetti hanno ecco, saputo dimostrare e anche il rapporto diciamo, di rete e di collaborazione con eh, le strutture eh, giudiziarie del territorio. I prefetti di Reggio Emilia, i prefetti emiliani hanno realizzato in primis, perché come si è arrivati a questo risultato? C'è stata una strada, un percorso. E hanno realizzato in primis un rinnovato assetto organizzativo degli uffici antimafia. È stato rafforzato il rapporto di sinergia con gli organi di polizia attraverso la costituzione del gruppo Interforze, coordinato da un viceprefetto e costituito da dirigenti ufficiali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della DIA col preciso compito di procedere all'acquisizione e all'analisi degli elementi informativi con riferimento a quelle ditte che si palesano a maggior rischio di infiltrazione mafiosa. Quindi c'è un gruppo di analisi che fa approfondimento delle situazioni maggiormente a rischio. In relazione al controllo dei lavori pubblici e privati riguardanti la ricostruzione nei territori colpiti al terremoto del maggio 2012, l'attività di prevenzione è stata efficacemente rafforzata con l'istituzione del GIRER, gruppo di analisi criminali interforze presso il Dipartimento della dell'APS. Quindi è un lavoro di squadra, è un lavoro eh, forte, robusto, ben strutturato. Ecco, non è soltanto il lavoro insomma, non so, del prefetto che eh, giusto così, eh, acquisisce eh, degli, degli elementi informativi un po' improvvisati, un po' superficiali e adotta provvedimenti che invece eh, poi incidono fortemente sulla attività, sulla attività contrattuale di un'impresa. Sono state e sono tuttora molteplici le occasioni di confronto e di collaborazione tra i colleghi prefetti e gli uffici di prefettura che non hanno mancato di mettere le proprie esperienze a fattor comune con reciproco scambio di conoscenze, dati, rapporti informativi, pervenendo anche ad analoghe modalità procedimentali. Questa è la novità di questo lavoro che è stato fatto in Emilia Romagna. L'esigenza di un rinnovato impegno verso la prevenzione antimafia amministrativa è stata fortemente ribadita in questi anni dall'amministrazione dell'interno, che già con circolare del 23 giugno 2010, a firma del ministro Maroni, ha rivolto ai prefetti la raccomandazione di procedere d'intesa con le stazioni pubbliche appaltanti al territorio, alla stipula di protocolli di legalità volti a favorire l'applicazione del controllo antimafia, attraverso le informazioni prefettizie, anche i contratti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e a tutti i subcontratti per le attività, particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore. Quindi la Prefettura di Bologna, d'intesa con le altre otto Prefetture della Regione, ha elaborato il testo di un documento sottoscritto nel 2011 da tutti i Prefetti dell'Emilia Romagna, dal Presidente della Regione e dall'allora Commissario del Comune di Bologna, Prefetto Cancellieri. Il protocollo prevede l'acquisizione delle informazioni antimafia per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiori a 250.000 euro, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi in importo pari o superiori a 50.000 euro e, in ogni caso, indipendentemente dal valore contrattuale nei confronti delle ditte alle quali vengono affidati forniture e servizi ritenuti maggiormente sensibili, alla stregua delle, guida, delle linee guida predisposte al gasco per la sorveglianza delle grandi opere. Si tratta del trasporto di materiali in discarica, trasporto smaltendo rifiuti e altre attività ritenute sensibili, già individuate nelle linee guida per il controllo delle grandi opere. Quindi si tratta di protocolli ben strutturati, ben studiati e, e addirittura ecco, in Emilia Romagna voluto, abbiamo voluto adottare un, un protocollo unico, proprio per evitare l'errore diciamo, fatto nei primi anni del 2000 e di eh, ecco, utilizzare strumenti pattizi che fossero molto differenti tra loro con difficoltà poi applicative da parte delle diverse stazioni appaltanti. Il documento approvato ha costituito il testo degli studenti pattizi sigliati nelle diverse province. La Prefettura di Reggio Emilia ha stipulato 35 protocolli di legalità, con i comuni, la provincia ed altre stazioni pubbliche appaltanti, che hanno reso possibile estendere i controlli, anche situazioni contrattuali estranee o un rapporto diretto con la stessa stazione appaltante, consentendo di intercettare le prime ditte condizionate alla mafia e per questo raggiunte da provvedimenti interdittivi. Prima di allora la Prefettura di Reggio Emilia aveva rilasciato soltanto taluni provvedimenti ex articolo 1 septi e nessun provvedimento stativo. E ciò riprova dell'ormai avvertita esigenza di far prevalere le ragioni della legalità sostanziale, ampliando la sfera delle attività da sottoporre al controllo delle informazioni prefettizie. In questo le do ragione, professore, nel senso che bisogna, a mio giudizio, ecco, prendere spunto all'esperienza dei suoi dipattizi come strumento davvero efficace per intercettare le infiltrazioni mafiose e quindi estendere per legge l'obbligatorietà eh, dell'acquisizione delle informazioni antimafia anche a quei contratti che oggi sono siamo esclusi per legge e, e dalla, dalla, mh, dagli accertamenti rigorosi dei prefetti, delle prefetture e che ha bisogno di questi strumenti per poter. È perché sono invocati dal territorio, professore, non è che sono strumenti che i prefetti si danno perché c'è poco da fare in prefettura, si danno perché sono richiesti dal territorio, sono invocati dal territorio. Il territorio è il primo sensore del pericolo delle infiltrazioni mafiose. Quando io sono arrivata a Reggio Emilia mi si sono presentate le organizzazioni di categorie economiche, soprattutto delle piccole imprese, del commercio, degli artigiani, dell'autotrasporto, perché segnalavano la forte presenza di situazioni di legalità e di condizionamenti. Quindi il prefetto deve dare una risposta, e l'altra verso lo strumento che ha, il protocollo, che è, se rivelato, è estremamente utile. Questo per rispondere insomma, così, alla sua eh, provocazione iniziale. E, e io per questo eh, l'ho eh, scritto, così eh, lo eh, lascio, così rimane la, il, dire, <ride> la struttura di un lavoro e di un impegno. Successivamente al sisma del maggio 2012 sono state adottate specifiche e più rigorose misure di contrasto. La legge infatti ha previsto l'obbligatorietà dell'acquisizione delle informazioni antimafia per tutti i lavori correlati alla ricostruzione, indipendentemente dal loro valore contrattuale ed anche l'obbligo di iscrizione nella cosiddetta white list, cioè in un albo provinciale di fornitori, per l'esecuzione dei lavori e forniture con impiego di risorse pubbliche ritenute maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa. In buona sostanza, coincidenti con presi in considerazione dei protocolli di legalità ai quali addirittura il Presidente della Regione, commissario delegato alla ricostruzione dell'Emilia Romagna, ne aggiungi altri. Quindi addirittura l'ordinanza ha ampliato, diciamo perché era previsto nella legge questa possibilità, i poteri di accertamento del prefetto. È richiesta l'iscrizione alla wet list anche per la fornitura dei moduli prefabbricati e dei relativi arredi, la demolizione di edifici ed altre strutture, movimento di terra quali scavi, livellamenti riporti del terreno, noleggio con conducente di mezzi speciali, fornitura e posi in opera di impianti fotovoltaici, fornitura di beni necessari per la ricostruzione delle scorte gravemente danneggiate dagli eventi sismi, Invece nel settore farmaceutico, quindi vede come è stata ampliata eh, con ordinanza del commissario la possibilità di incidere sotto questo profilo. I positivi apprezzamenti sull'operato delle prefetture del catere sismico da parte della direzione nazionale Antimafia sono stati autorevole conferma dell'azione svolta con impegno le devo dire. Grande sacrificio, elevata professionalità, con sacrificio massimo da parte di tutti gli uffici gravati all'improvvisa trattazione di un numero considerevole di nuove richieste per dare concretezza operativa alla volontà espressa al Parlamento di rafforzare gli strumenti di controllo volti a scongiurare il paventato pericolo delle infiltrazioni mafiose nella ricostruzione in Emilia Romagna tanto più che in Emilia Romagna non devono arrivare da fuori sono già lì presenti delle organizzazioni criminali Ecco la necessità di essere rigorosi e arrivare in tempo a intercettare, intercettare le ditte. Si tratta di un'attività favorita da un impianto normativo rigoroso, coerente e puntuale, arricchito e specificato dalle linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza e le grandi opere presso il Ministero dell'Interno. Qui ringrazio il collega Fattasi, è stato veramente bravo, che hanno dato un grande contributo di chiarezza e di ausilio alle prefetture. Non, Molte volte, più volte, ci siamo incontrati a Bologna, anche con gli uffici della regione, nei prefetti, e per ecco, chiarire all'inizio del momento applicativo della norma quali, quali dovevano essere i nostri spazi di operatività per essere più incisivi ed era un'incisività richiesta dalla stessa regione e dalla stessa politica regionale. E... La Prefettura di Reggio Emilia ha adottato complessivamente 53 provvedimenti ostativi tra informazioni interdittive, 39, su un totale di 3.064 richieste contabilizzate al 2012, l'1% e di nieghi di iscrizione alle white list numero 14, su un totale di 1.105 istanze pervenute all'ufficio. Nei 53 provvedimenti sono ricompresi tuttavia anche quelli riguardanti la medesima ditta, ma indirizzata a stazioni pubbliche appaltanti diverse, sicché in realtà sono una quarantina lettere aggiunte da un provvedimento interdittivo, rette individuali, società responsabilità limitata, società per azioni, consorse di ditte. Sì, va bene, io tendo di, di stringere, però c'è un passaggio che vorrei che vorrei, che vorrei, che vorrei eh, precisare io sono cattivo però i prefetti sì, so, bambini. però lei è stata anche cattiva in commissione antimafia quindi devo rispondere a lei io. Ah, eh, eh, perché ah, io me la allora, sono letto un fatto personale sono attenzione allora, fatto... è personale quindi sì però facciamo parlare il ministro dobbiamo arrivare a farlo mediazione no beh e quindi <ride> allora, allora quello che voglio dire è questo che nessun provvedimento è stato adottato sulla base di un mero richiamo alla sussistenza di rapporti familiari essendo noto rendimento giurisprudenziale che non riconosce i fini di una dichiarata legittimità dell'atto il solo richiama ai rapporti anche stratificati di parentela. Viceversa, il quadro familiare di riferimento, sempre importante nella motivazione dell'atto, è stato arricchito dal puntuale richiamo ad altri elementi sintomatici riferibili a una, comunità, a una comunanza di interessi o accertate concrete relazioni confidenziali dei titolari delle ditte o dei rappresentanti legali o dei procuratori speciali con ambienti della mafia. Posso dire che il trattato è trattato in linea di massima di ditte che hanno fatto registrare una contiguità compiacente. Professore, uso le sue parole, professore Fiandaca. Una contiguità compiacente piuttosto che una contiguità soggiacente, richiamando una distinzione usata proprio da lei. Ho studiato bene. Il suo intervento. Come ad esempio, sempre per quanto riguarda Reggio Emilia, nell'accertata ipotesi della partecipazione al sistema fraudolento delle fatturazioni false usato dall'andrangheta come strumento di arricchimento della cosca, nella dimostrata disponibilità a finanziare come un bancomat, dicono i magistrati, l'andrangheta con esborsi periodici di ingenti somme di denaro, ovvero nel caso di richiesta di protezione a cosa nostra all'andrangheta. Si tratta di elementi indiziari di pericolo positivamente vagliati dal giudice amministrativo. Del resto, la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato dichiara che non occorre nella prova dei fatti reato né la prova dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa e nemmeno la prova dell'effettivo condizionamento delle scelte dell'impresa stessa, purché esso si possa ragionevolmente ricavare da atti e fatti assolutamente comprovati, che possono anche assumere connotati atipici. In relazione all'esaustività degli elementi informativi acquisiti che hanno consentito di ascrivere le imprese interdette in un'orbita mafiosa, non ho ancora finora ritenuto di una qualche utilità procedere all'audizione del rappresentante legale dell'impresa nella fase strutturale del procedimento. Non perché sono oberata di lavoro, perché non c'era la, la necessità. Del resto, anche i, i procedimenti che sono indicati come procedimenti a partecipazione della parte interessata, ecco, quella partecipazione può essere esclusa da parte della pubblica amministrazione se l'atto che si deve assumere è un atto dovuto. Allora, dinanzi a elementi congruenti, precisi e puntuali, che non possono che portare ad un'interdittiva, salvo un'omissione di atti d'ufficio, il prefetto non ha l'obbligo, né, eh, né ha la facoltà, ma è assolutamente non esercitabile, perché non utile. Gli uffici e di prefettura si sono anche raccordati per esprimere una linea comune di risposta alle richieste di accesso agli atti qui rispondo a lei professore Mazzaluto che parla di trasparenza convenendo doversi riconoscere il diritto dell'impresa interdetta a conoscere pienamente... Ma, ma se le facciamo il processo universitario cioè, no, no. Qua, Il genocidio, cioè i <ride> ragazzi... Cioè... No, no, rispondo perché allora. è una cosa importante, in effetti è un'azione una, una, un che abbiamo portato avanti e studiata con grande sofferenza e con grande responsabilità in Emilia ne abbiamo anche discusso tra prefetti se adottare provvedimenti diciamo dalla motivazione ristretta o motivamenti, eh, provvedimenti molto articolati nella motivazione e poi poi se ostendere questi provvedimenti e siamo arrivati alla, alla conclusione di doverli ostendere perché è giusto che l'amministrazione si presenti come trasparente, non ha nulla da nascondere ed è giusto anche garantire il diritto di difesa all'impresa che si vede compromessa la sua capacità contrattuale. Il tema della prevenzione amministrativa si intreccia a volte con quello del interesse pubblico a vedere completata l'opera, questo è un tema che voi avete anche trattato Ebbene, per quanto riguarda il Reggio Emilia, soltanto in un caso l'impresa interdetta aveva in corso l'esecuzione di un importante lavoro pubblico, la realizzazione di una tangenziale. In questo caso la stazione appaltante ha ritenuto di sospendere i lavori in attesa del pronunciamento del giudice amministrativo, soltanto dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato che ha dichiarato la legittimità del provvedimento della prefettura è stata bandita una nuova gara ed essi i lavori sono in corso di ultimazione, perché l'amministrazione ha scelto di difendere il principio di legalità e di trasparenza dell'azione amministrativa. Un altro punto sul quale mi vorrei soffermare perché, ma giusto per un cenno, perché è stato toccato anche dal vostro lavoro è quello dell'attualità e della revisione dei provvedimenti interdittivi. La legge oggi prevede diciamo, l'obbligo di revisione in caso di elementi nuovi, sopraggiunti nuovi, e all'adozione del provvedimento. Io posso dire che eh, eh, sui 53 provvedimenti adottati, soltanto tre ditte hanno fatto istanza di revisione e, e sono state eh, tutte e tre respinte non per un pregiudizio ideologico ma soltanto perché in due casi non era stato provato l'elemento di novità in quanto i soggetti compromessi comunque restavano all'interno del management e della gestione o comunque diventavano procuratori speciali dell'impresa in un caso perché? perché era ancora pendente un giudizio innanzitutto di Stato e quindi non c'era la possibilità di accoglimento. Quindi questo è l'intervento che io quindi eh, voglio dire eh, così co concludo. concludo, però volendo anche sottolineare, questo mi sembra una, in, una notizia importante che devo dare, che le istituzioni reggiane hanno sempre voluto conoscere ed hanno convintamente collaborato per l'adozione di misure di prevenzione amministrativa volte a contrastare il fenomeno delle amministrazioni mafiose, i pubblici appalti nel settore parimenti ritenuto ad alto rischio di infiltrazione del lato trasporto. La regione ha approvato anche legge di maggior rigore in materia di edilizia privata e dell'argizione dei contributi pubblici regionali ed ha realizzato insieme alla provincia il sistema di monitoraggio di tutti i lavori pubblici nelle diverse fasi di realizzazione denominato questo progetto parre cui partecipano tutti i comuni. E devo dire che io ho ricevuto anche, non sono mancati, forti attacchi da parte di imprenditori raggiunti da interdittivi antimafia forti attacchi hanno soprattutto hanno contestato al prefetto di aver adottato provvedimenti in assenza di, di sentenze e di condanna e, e devo dire che chi ha più protestato poi è stato gli imprenditori che non hanno, non hanno proposto ricorso verso i provvedimenti del prefetto due anni fa, devo dire, che è anche stata indirizzata a me in busta un proiettile con una lettera di minaccia e io devo dire anche che è stato, mi è stato molto di conforto la solidarietà e la vicinanza delle istituzioni reggiane tutte della società civile che hanno respinto sempre ogni pretestuosa accusa nei miei confronti ed espresso in ogni occasione sentimenti di stima colgo anzi l'occasione per rivolgere a tutti loro con verma della mia sincera gratitudine bene ringraziamo il prefetto della passionata difesa del suo lavoro, eh, che comunque eh, ci mh, conferma che anche in Nord Italia diciamo, eh, lo Stato sta incominciando a reagire alla presenza della criminalità organizzata.